Sono traduzioni sbagliate quelle che abbiamo noi nella scrittura quando si fa allusione ai demoni, agli angeli, quindi agli uffici angelici che Dio ha posto nella sua corte celeste? Lo fanno apposta a tradurre male o siamo noi che vogliamo far dire al testo qualcosa che il testo non dice? E dopo la sigla, la risposta. Ciao se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Sì, carissimi eccoci di nuovo insieme e grazie per questo vostro appuntamento con noi. Se non l'avete ancora fatto attivate la campanella qua sotto con le iscrizioni così sarete sempre aggiornati eh, per i nostri, dai nostri video e da, dalla piattaforma per le nostre fatiche. Sempre se gradite mettete anche un like. Sì, ehm, esiste una difficoltà oggettiva quando noi abbiamo un testo biblico specialmente dell'antico testamento ma succede poi anche nel nuovo testamento nell'apocalisse quando ci sono delle traslitterazioni di termini aramaici in greco tipo Abaddon, no ecco c'è difficoltà perché perché normalmente il traduttore traduce letteralmente la funzione angelica oggi ad esempio ehm, Dobbiamo vedere quello che il Salmo 94, un salmo molto famoso perché è volutamente il primo versetto tradotto male perché dà fastidio alla cristianità, e non solo alla cristianità, anche al mondo ebraico occidentale, sentir dire Hashem eh, Mechamot, Hashem Mechamot, El Mechamot Ophia, cioè Dio delle vendette, Dio delle vendette tetragrammi, sorgi. Il termine vendette sta male. Allora si traduce con perifrasi, frasi che possono somigliare alla lontana. Bene, all'interno di questo salmo, che è un salmo molto, molto, molto, molto forte perché fa riferimento a Dio che fa giustizia dei santi e non solo dei santi celesti, ma anche dei santi fatti in carne umana, cioè cristiani, appartenenti alla Chiesa di Cristo, nel versetto 17 per l'ennesima volta noi abbiamo un ufficio angelico, il nome proprio di un ufficio angelico che viene tradotto come giustamente, eh, visto che questo ufficio angelico ha la possibilità di avere la traduzione del nome, no, del portone di questo ufficio, eh, noi lo leggiamo e non ci rendiamo conto che invece siamo di fronte a un ufficio angelico quindi qualunque angelo che assume quell'ufficio diventa che cosa duma duma che non è il parlamento russo eh? la duma duma che cos'è il silenzio allora se noi traduciamo silenzio traduciamo giusto ma non sappiamo che nel mondo ebraico questo è un angelo deputato al silenzio e al silenzio della morte addirittura poi c'è anche chiaramente il Malach Maavet, l'angelo della morte, ma quello lo sapete benissimo perché lo abbiamo incontrato parecchie volte, si capisce che c'è un ufficio angelico che porta la morte in Esodo, capitolo 12, ma lo sappiamo fin da bambini quando vediamo eh, i filmati no, della notte di Pesach. Dice, se non, ci fo se non fosse stato per il tetagramma, Lulè Hashem Ezartà, che diciamo fu il nostro lì, che fu in aiuto, in aiuto a me, che meat, quasi per poco, benissimo, Shakna duma nafshi, ecco, duma, eh, dimorerebbe in la, la mia anima, nafshi, la mia, il mio spirito, la mia anima, ma la mia persona, perché nafshi vuol dire anche la mia persona, insomma, io dimorerei in duma. Duma è, certo, è il silenzio, ma che silenzio è? Capite che non può essere il silenzio, se non fosse per Dio rimorere nel silenzio, perché io non posso parlare, non è quel silenzio lì. È il nome proprio di un ufficio angelico. L'ufficio angelico del, del Duma è l'angelo dei morti. L'angelo dei morti è lo stesso vocabolo, indica il regno dei morti nella letteratura ebraica dei tempi di Cristo. E il significato proprio, proprio della parola è silenzio. Quindi ci sono tre tipi di silenzio. E concludo il video per questa curiosità della, nella playlist di angelologia e demonologia. Il primo silenzio è un silenzio costruttivo, quello che normalmente noi vediamo e viviamo nei momenti di passaggio all'interno della divina liturgia. Qualificare il silenzio per poter gustare e prepararci a gustare, per aver gustato, per prepararci a gustare le azioni di Dio in noi, dopo che ci ha cooptati alla Divina Liturgia Celeste. Poi c'è il silenzio sterile, il silenzio di quello che uno non ha nulla da dire, tace, e questo può avere anche una deriva diabolica. perché? Perché il silenzio può essere manifestazione di odio. E non dire né bene né male di una persona potrebbe manifestare un'anticamera dell'odio. E poi c'è questo silenzio, il silenzio dell'ufficio angelico del silenzio, del regno della morte, perché i morti non ti lodano signore, né quanti scendono nella fossa. Questa è la, eh, la definizione più giusta di Duma, silenzio, ma è un silenzio che si fa ipostasi angelica. Vi saluto e vi ringrazio e, come dico sempre, alla prossima. Ciao!